del giorno che ha fatto fratelli d'Italia il consigliere de Priamo eh, mi sembra strano abbia passato il vaglio posso sbagliare dell'ammissibilità in quanto da, da quel poco tempo che ho potuto dedicare alla lettura eh, mi sembra che chieda di modificare il piano delle aree dello stesso municipio e questo contravverrebbe al regolamento del decentramento e qui eh, poi si potrebbe parlare di competenza in materia e, Visto che comunque è stato dichiarato ammissibile, eh, ne prendiamo atto e entrando nel merito possiamo dire che eh, siamo eh, contrari sotto due aspetti, prima di tutto perché non è stato sottoposto al vaglio del municipio. Quindi una cosa è fare un farmer's market in un'area, un altro è fare delle manifestazioni socio-culturali, quindi qualora quest'area fosse già inserita nel piano delle aree sarebbe superfluo l'ordine del giorno. Qualora non fosse inserita sarebbe facoltà del municipio indicarla come area tale, non potrebbe sicuramente l'assemblea entrare a gamba tesa, non sarebbe bello verso il municipio nel eh, diciamo, eh, entrare nel merito di quelli che sono i poteri che vengono attribuiti col decentramento. Grazie.